Il progetto ha come obiettivo la prevenzione sanitaria sul territorio e quello di calcare, ricalcare il valore, l'importanza della famiglia sul territorio cittadino. Questo progetto, che è un progetto sperimentale, si pone anche come obiettivo quello di eh, definire Cava di Tirreni come una vera e propria cittadella della prevenzione. Tant'è vero che verranno allestiti eh, in maniera itinerante lungo la città di Cava di Tirreni, nelle frazioni, eh, delle vere e proprie cittadelle dove dei professionisti, medici, associazioni di volontariato, ONLUS metteranno a disposizione la propria professionalità eh, facendo appunto delle visite mediche totalmente gratuite. Questo è anche importantissimo per cercare di diminuire la diseguaglianza che purtroppo anche per aspetti economici eh, confluisce spesso nella diversità sanitaria appunto per mancanza di risorse. Altro aspetto importante di questo progetto è la famiglia che eh, noi come amministrazione vogliamo marcare in maniera importante dare l'importanza che merita eh, in quanto per noi rappresenta appunto il ponte che va dall'individuo ancora in fascia, ancora bambino fino a confluire nella società eh, è un progetto appunto, ripeto, sperimentale eh, che speriamo ovviamente avrà un successo notevole e potremo eh, farlo ripetere in maniera cadenziale ogni anno su tutto il territorio e magari perché no allargarci anche nel territorio provinciale Allora, il progetto benessere, eh, quindi mh, salute eh, soprattutto nel territorio di Rava dei Tirreni ma puntiamo poi eventualmente ad estenderlo ad altri partner che ne volessero beneficiare indica proprio l'interessamento da parte dell'amministrazione che ha dimostrato dal primo momento una elevata sensibilità nel tema del sociale di una, di una propensione verso il bisogno di educare sin dai primi giorni di vita Uh, tutti coloro i quali di fatto vengono alla luce, educarli come? Educarli soprattutto alimentarmente. Noi sappiamo bene che molte patologie, quindi uh, quelle ancora più gravi, resistenti anche ai comuni regimi terapeutici, quindi malattie di interesse metabolico, uh, hanno bisogno di un corretto, corretto lifestyle, cioè di un corretto uh, stile di vita e quindi il. Uh, progetto che è stato ideato dal consigliere Luca Narbone a cui va il mio personale ringraziamento e immediatamente condiviso dal sindaco, eh, ha avuto proprio ragione eh, di essere e di avere tutta la sua, diciamo, la sua esplosione nella eh, pedagogia, nella eh, educazione, quindi a livello genitoriale, affinché possano, i genitori medesimi, possano educare i propri figli ad un corretto stile di vita. Sì, perché ricordiamo anche che ehm, la, il benessere della persona appunto parte da questa formazione. Eh, nel, in concreto, che cosa è previsto insomma, da questo, i primi passi di questo progetto? Sono previsti incontri nelle varie frazioni del Comune di Cava dei Tirreni ehm, con eh, Gazzebbo, itineranti eh, presso cui sarà possibile sottoporsi a vari esami diagnostici. L'evento conclusivo sarà celebrato in piazza Abro e l'evento conclusivo riguarderà proprio una tematica appunto che è quella dell'educazione al corretto stile di vita e quindi con riflessi importantissimi sul, sullo stile alimentare. Si terrà il 12 maggio, il 15 maggio ricordo che è la giornata internazionale della famiglia e quindi abbiamo anticipato per dare la possibilità ai relatori di partecipare all'incontro presso la struttura Marte Mediateca e si affronteranno proprio tutte le tematiche anche con esponenti di rilievo della Regione Campania. Questo è un altro tassello che ha eh, sposato anche dall'amministrazione Servalli eh, che mette al centro appunto il cittadino. Il cittadino è eh, in un ambito come dire un po' più ampio, il cittadino è il il soggetto a cui non l'oggetto ma è proprio il soggetto della, eh, del progetto e in maniera più ampia riguarda tutto il sociale. Eh, L'amministrazione è molto, molto sensibile ai temi del sociale, per cui questo è uno ritengo che sarebbe, sarà a dire il vero, eh, il primo tassello che costruirà proprio un edificio su cui poggiare effettivamente le politiche del sociale. Allora, buongiorno, sono il presidente dell'Osservatorio Cittadino sulla condizione delle persone con disabilità. Eh, siamo stati coinvolti dal primo momento nel progetto per la promozione della prevenzione, della cura, del benessere eh, delle persone che eh, vedrà coinvolta tutta la nostra città nelle varie frazioni e nel centro storico. Perché la presenza dell'osservatorio? Per poter offrire alle persone con disabilità e alle loro famiglie che spesso sono completamente emarginate da quella che è la realtà di una vita normale o apparentemente normale sono completamente escluse, noi vogliamo offrire la possibilità di confrontarsi con i nostri progetti che sono progetti di attenzione, che sono progetti di accompagnamento, che sono progetti di informazione e di intervento su quelle che sono le problematiche più importanti per il mondo della disabilità oggi. Partendo dalla considerazione che oggi la disabilità non è solo quella storica eh, della eh, disabilità prenatale, perinatale o postnatale ma anche con l'allungamento della vita media è diventata la disabilità dell'adulto, l'adulto che ha avuto l'infarto L'adulto che ha insufficienza respiratoria, l'adulto che ha avuto l'amputazione per problemi di complicanze diabetiche, sono persone disabili a tutto tondo. A noi, a queste persone, cerchiamo di affiancarci, cerchiamo di offrire quel sostegno per i problemi, per esempio, della circolazione, per il problema delle barriere architettoniche, per il problema dell'inserimento scolastico, dell'inserimento lavorativo, del dopo di noi. E allora, questo progetto che ci consente di girare le piazze delle nostre frazioni e del centro e quindi di informare al nostro eh, punto di riferimento, al nostro stand di riferimento, di informare le persone con disabilità e le loro famiglie di queste possibilità è un progetto importantissimo eh, che onora il Comune eh, di Cava e che eh, rende merito pieno a chi lo ha eh, pensato e organizzato. Questa breve comunicazione a nome del distretto del direttore del distretto Francesco Perrotta, a nome del direttore generale Antonio Giordano, eh, abbiamo accolto questa, la partecipazione a questa progettualità con, molta, eh, con molto entusiasmo eh, e ci è sembrata una progettazione molto promettente perché ci, ci consentiva di ribadire ulteriormente il ruolo dei servizi sociosanitari sul territorio, la la loro valenza, eh, di dare indicazioni anche sugli stili di vita, eh, diciamo principalmente parliamo di eh, comportamenti e stili di vita che impediscono malattie cronico-degenerative come il diabete, eh, intervenendo dall'età pediatrica fino all'età geriatrica su queste, su queste problematiche per la prevenzione e per evitare i danni secondari. Eh, siamo eh, stati entusiasti perché potevamo in, questa, diciamo, in queste giornate anche pubblicizzare l'attività dei servizi territoriali, i servizi per le dipendenze patologiche, il consultorio familiare per sostenere e potenziare ulteriormente le attività di screening tumorali. Quindi ci è sembrata un'iniziativa particolarmente utile per la popolazione di pubblicizzazione e di promozione dei servizi territoriali sociosanitari.